Eccoci qui, eh, sempre politicamente scorretto, questa volta non dalla Casa della Conoscenza ma dal Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio e siamo con un, uno degli autori, dei drammaturghi più illuminanti eh, odierni in Italia, attore anche, Mimmo Borrelli, che questa sera ci porterà il suo Napocalisse. Napucali, eh, eh, in teatro, appunto, qui a Casalecchio di Reno. E volevo cominciare subito con le domande. Napoli, da questo spettacolo anche da altri suoi lavori, mi è raffigurato come una terra che dà tanto, ma toglie allo stesso tempo tanto, insomma. Quello che vedremo stasera è un viaggio nelle viscere, un dialogo nelle viscere di, di Napoli, storie violente ma anche piene di passione, insomma, e dove si mescola il rito alla realtà odierna, si mescola sacro e profano, bene e male. E proprio appunto queste, questa duplicità, queste due categorie, come sono vissute, secondo lei, nella Napoli odierna? Ossia, eh, vi sono dei capovolgimenti di, di questi valori, appunto... Eh, C'è un rimedio per non cadere nell'apocalisse a Napoli? Il rimedio l'abbiamo cercato, lo cerchiamo da tanti secoli. Non l'abbiamo mai trovato. Napoli, diciamo, la forza di questa città, anche la sua, eh, sta proprio nella sua piena contraddizione, no? come la lava che travolge tutto ma anche eh, crea vita, il vulcano è un creatore ma è anche un distruttore e attraverso la distruzione crea vita e diciamo che il napoletano si muove su, questo, su questa contraddizione, lungo il corso di questa contraddizione, la soluzione io non ce l'ho, sicuramente da tra virgolette da poeta, da chi, da chi cerca di, eh, di raccontare eh, da primo colpevole, quindi sacrificandosi in scena mettendosi, eh, mettendosi in, in prima persona ecco, a farsi attraversare da una serie di contraddizioni proprie e personali, perché poi alla fine eh, la molteplicità di Napoli è legata poi a, a ogni singolo individuo, a ogni singolo lapillo di lava, sicuramente questo tentativo il tentativo di, di, di chi fa poesia, di chi cerca di far teatro e di aprire uno squarcio, aprire la ferita e metterci un po' di sale sopra. Mm, in poi Perché? Perché in effetti la spia del dolore che prima forse si accendeva più spesso anche perché poi possiamo dire che le cose sono migliorate. Questa spia del dolore adesso è quasi you know, è, è opacizzata, diciamo, è, è, viene eh, morfinizzata. Non si può dire, lo dico adesso: viene, viene morfinizzata da, da, da tutta una serie di, eh, di espedienti legati alla cultura dell'apparire che sta entrando pure nella città di Napoli, quella bassa cultura dell'apparire. Che ti compri un paio di scarpe, ti fai una foto, ti fai un selfie e quello, diciamo, rende meno amara la tua vita. Però poi alla fine non è così perché il problema rimane e non viene risolto, anzi, rimane l'irrisolto e quell'irrisolto crea contraddizione e scompiglio. Poi la contraddizione a noi poi ti permette di magari di, di, di creare di più. Poi a Napoli pensano che noi lucriamo su questo tipo di creazione e invece noi ci disperiamo su questa creazione e in quella sprofondiamo, e facendo riferimento a un'altra un altro lavoro sangue napole scritto eh, realizzato a quattro mani con roberto saviano eh, si fa riferimento sempre a una duplicità di storia e mito o meglio con le storie di le varie storie di san gennaro ma anche la storia politica passata di napoli eh, l'allusione alla rivoluzione del 1799 la rivoluzione partenopea e, quindi un episodio forse che, okay, detta anche di Siaveano, <ride> aveva lasciato la, classe, la migliore classe dirigente di sempre eh, nel capoluogo partenopeo. E cosa pensa del uh, presente uh, della sua città e quanto è difficile probabilmente essere grati alla innamorati della Napoli odierna ma al tempo stesso trovarsi in una situazione scomoda di dover denunciare eh, le nefandezze e gli sbagli che succedono in quella città. Vengo da un paesino in provincia di Napoli, Campi Fregrei, da Bacoli, Baia. come posso dire non è che tu hai questa sorta di, c'è cioè un'urgenza ragionata di denunciare la contraddizione, quella contraddizione la, la, la vivi, diceva qualcuno, e, e questo è stato il primo passo verso la libertà a Casal di Principe, diceva mh, vicino a qualche magistrato che diceva tu devi parlare contro i casalesi, e dice io non posso parlare, io ho il diritto. Ho il diritto alla paura, il diritto all'omertà. Io ho il diritto, non me lo possono togliere. Quindi la, la denuncia quando avviene, almeno avviene quando c'è una sorta prima di um, convinzione che qualcosa possa cambiare. E questa cosa in campagna sta avvenendo anche da molto tempo, ci sono dei passi importanti a Casaldi Principi, ci sono dei passi importanti nella sanità con Don Antonio alla Sanità, con il pacco alla Camurra, dei miei amici Giuliano Ciano, ehm, e, eh, Giuseppe Pagano, cioè ci sono dei tentativi e non a caso questi tentativi nascono nei luoghi dove maggiormente c'è un'oppressione, c'è un un sistema, potremmo dire tra virgolette, di criminalità organizzata. Quindi secondo me in questo senso la soluzione c'è già, perché poi a un certo punto quando sei con le spalle al muro, una politana specialmente, quando è che reagisci? I Lazzari quando è che hanno reagito? E quando ci lo piatta piatto a tavola? Non è che... Quando a un certo punto, e, e, piatto a tavola tra virgolette lo metto, vengono meno i principi proprio del vivere civile e i principi della sopravvivenza, a quel punto il napoletano reagisce, perché il napoletano poi il suo grande difetto e pregio è che è una persona molto umile, che cambia con poco, si accontenta di poco, è una persona che... Preferisce sognare e non lavorare, inseguire i sogni perché quei sogni richiedono fatiche, richiedono anche strazio e dolore. Quindi si accontenta. Ma questo accontentarsi, questo arrangiarsi, poi produce poi una serie di perversioni. E quindi in questo momento queste cose si stanno riequilibrando, però può. L'uomo è fatto male, eh, se no è... <ride> l'uomo è un essere, come posso dire, che fin quando l'uomo, questo è un concetto più generale, sottometterà un altro uomo, il mondo non cambierà mai, ma questa è una, è una velleità eh, per la quale qualcuno è andato sulla croce, quindi non è che ci inventiamo nulla di nuovo. Certo, è un paradigma vecchio quanto il mondo, è nel bene e nel male destinato a durare, e concentriamoci sul... Teatro odierno, pensavo che appunto la sua produzione teatrale effettivamente mette insieme vecchi cioè, modelli del teatro antico, anche però rivisti nella cruda quotidianità e eh, anche il teatro civile in generale ha, ha fatto vari percorsi del genere in, in Italia sia in altri decenni che, che adesso e come vede la, la situazione, di un, cioè, il fare teatro civile in Italia, che spazi ci sono e soprattutto eh, che pubblico e che... Eh, Uh, spazio viene dato al teatro oggigiorno nel nostro paese dipende di eh, il teatro ha una problematica. Che il teatro è come se comprendesse tanti, tante categorie, come lo sport. No, lo sport è una categoria, ma ne ha tante. C'è il rugby, c'è la pallanuto, la, Anche nel teatro c'è purtroppo, purtroppo per fortuna c'è questa diversificazione per me. E io parlo sempre per me, quello che dico qui vale per me, fuori dalla telecamera non varrà un cazzo, quindi quello che per me il teatro deve essere per non morire e che deve, essere, deve avere un'urgenza. Deve avere un'urgenza, io però poi attraverso anche le, le persone, che, i fratelli che lavorano con me da anni, come Antonio della Ragione, il drammaturgo di suoni che mi accompagna, il musicista che mi accompagna fin dai tempi del liceo, la riflessione che noi facciamo a un certo punto è sempre sull'urgenza di fare teatro, quest'urgenza non deve morire, quando è che muore quest'urgenza? Quando il teatro diventa un passatempo quando il teatro diventa un luogo dove investire senza pensare dei fondi della cultura e quei fondi che dovrebbero essere destinati alla cultura, quindi alla bellezza, quindi attraverso la bellezza cambiare quindi con la bellezza si può mutare un cambiamento e si può indurre al cambiamento eh, alcune persone anche le, le persone, soprattutto le persone ignoranti mio nonno all'inizio del Novecento conosceva a memoria le opere liriche. La, le cose popolari che conoscevamo non erano quelle e non cose che noi vediamo per esempio adesso su YouTube. Quindi si può fare. Il problema è che la cultura in questo momento da parte dei politici è come se fosse neanche l'ultimo dei problemi. È proprio una cosa che deve essere messa da parte e fatta fare da qualcuno che non deve, non deve creare problemi. Ma il teatro non è questo, il teatro è l'unico luogo, l'unica assemblea democratica esistente al mondo, l'unica, che quelle parlamentari purtroppo non lo sono purtroppo per niente, eh, sono delle finzioni. L'unica assemblea vera in cui si vede un evento che accade in quel presente nasce e muore nel momento in cui lo si declama e quindi il teatro ha già in sé questo tipo di uh, vittoria. Il problema è quando di quel teatro se ne fa uh, lucro, se ne fa lucro personale per proprie ambizioni sceniche e basta. A quel momento il teatro muore, perché diventa spettacolo, diventa intrattenimento, quindi l'attore va in scena e recita comodo e non se ne fa tutto proprio il pubblico, il pubblico va là per fare l'abbonamento e per passare quelle due ore con la pelliccia e dormire un pochino e a quel punto non accade un cazzo né tra la scena né tra il pubblico se spendere che lì che tu devi spendere per rendere il sistema capitalistico e pagare tutta una serie di tasse e quindi tutto questo diventa completamente inutile e non ha senso il combattimento è cercare di portare in scena un evento che smuova le poltrone che smuova anche l'attore L'attore non deve essere comodo, deve mettersi in, in pericolo e in disequilibrio. E la stessa cosa è il pubblico. Se accade questo il teatro sarà eterno e vivrà anche in paradiso.